Ce l'hai fatta? 100 pollici è rimasto a Milano e i subj e l'Audi li abbiamo persi. Come sta andando il giorno di installazione? Ma un sacco di cose da fare, poi ci hanno perso le, delle cose: i corrieri, doveva arrivare il 100 pollici della Sony, <ride> è rimasto a Milano con consegna tassativa oggi. Quindi vediamo, forse viene giù Fabio col furgone direttamente stanotte. <ride> Del resto, andiamo avanti c'hai il visto vedo proiettori display e tutta la roba che vediamo al centro cosa c'è di bello ci sono i proiettori di sony ci sono prodotti che usiamo quotidianamente quindi Anthem, rotel arkham marans c'è un po di tutto insieme ad alessandro che ha portato le sue cosine quindi definitive technology q acoustic focal c'è tanta roba, abbiamo portato un mezzo negozio in fiera, in esposizione. Ma sei da solo? No, non sei da solo. No, C'è anche Francesco, che sarà un po' di qua e un po' di là da, Fav, da Fulvio, con il Envy e il processore nostro. Di... Dai, forza, dai. le 540 che sono in piedi e lo schermo alto contrasto di ah, Duster 9, qui di fianco. Vabbè, torniamo tra poco a vedere se, se è tutto ok. Va bene. Francesca che fai invece te stai? portiamo Envy con okay. il lettore 4k o, o Revon. vedremo cosa usare dopo schermo da 9 sono 350 di base 21 di 21.9 ma hai visto lo riempi tutto? si sì, sì. Ah, con quel lettore oh, sì. di 6 ah oh, che bello quindi Envy quindi immagino farai una 3D Loot. Sì, assolutamente sì. E poi verrò a curiosare mentre fai la calibrazione perché mi interessa okay. tantissimo. Ci vediamo dopo. A tra poco. Ciao.